Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo presentare il Tree-Sider che uh, serve per creare discussioni, sondaggi attraverso il brainstorming, scambiare idee, le idee possono anche essere votate, non è richiesto registrarsi per rispondere, si può anche non registrarsi per creare domande. Se ci si registra, si ha la possibilità di inserire un logo e un background alle domande. Funziona da qualsiasi dispositivo, Ottimo per l'apprendimento online interattivo. È utile usare 3SIDER nella DAD, didattica digitale a distanza, e nella DDI, didattica digitale integrata, per dare interattività e spessore mobile all'apprendimento. Gli effetti sono quelli che mette in movimento la classe su un problema disciplinare o sociale. Coinvolge gli studenti nell'approfondimento, ricerca documentazione. Crea soddisfazione nella partecipazione, allena il dibattito. Andiamo ora a vedere l'applicazione. Scrivete Trisider nel, nella finestra di ricerca del browser e poi cliccate sul primo risultato utile. Vi eh, rimanda Trisider nel, nel quindi nella, nella dashboard e eh, io sono già registrata, voi lo potete fare o non fare. Il, ora entriamo con uh, la nostra uh, question uh, qui. Enter your uh, question here. Scriviamo, magari, cosa sono le competenze. Go. E eh, ora aggiungo eh, una description. Qui. Interagisci a questa domanda, a questa questione aggiungendo. Aggiungendo idee, commenti, pros and cons. votando le idee presenti save allora adesso aggiungo una nuova idea add idea e la, vedete che mh, mi dà la possibilità di eh, quindi mettere la mia eh, nuova idea qui, il titolo, cosa intendiamo per competenza, poi eh, possiamo mettere una descrizione, add description, Posso aggiungere un'immagine, add image, scelgo il file dal mio uh, computer, scelgo questa immagine, apri, save. Quindi vedete che ho postato la prima eh, idea. Ne posto un'altra, ad idea. Metterò anche qui una descrizione della metafora dell'iceberg per quanto riguarda eh, proprio la competenza. Add image, scegli file, la, quindi l'immagine dell'iceberg, apri, save e così posso uh, continuare a... Uh, implementare idee sull'argomento, poi eh, posso chiedere, al mh, eh, quindi una volta che con, ho condiviso uh, questo Treesider, di interagire agli studenti o agli altri utenti, aggiungendo un argomento ad argomento che, mh, che uh, può posizionarsi a sostegno oppure um, contro il uh, post che è stato uh, messo e posso anche chiedere di votare l'idea uh, quindi vado in share and invite e a qui ho la possibilità di invitare i partecipanti o tramite mail o a facebook o um, Twitter o Linkedin questo comunque um, è il link che posso uh, condividere questo con uh, i uh, miei uh, compagni con cui voglio uh, discutere quindi posso anche inviare questo uh, link e, uh, oppure metterlo nelle uh, piattaforme, inserirlo nelle piattaforme, quindi riassumendo con uh, questa applicazione posso avviare uh, un uh, brainstorming con uh, gli utenti molto costruttivo e uh, posso invitarli, noi ne abbiamo fatto uno uh, base, cosa sono le competenze, abbiamo dato una descrizione, abbiamo messo uh, due idee che possono essere uh, poi commentate con degli argomenti pros, cons, and cons o, e cons uh, e oppure votate. Buonasera, tuttavia prima di uh, lasciarvi volevo dirvi che è possibile embeddare eh, il Tricider in uh, un uh, uh, blog o uh, un website. Vedete che eh, vi, vi dà questa possibilità e vi dà la possibilità di scegliere eh, la larghezza e l'altezza dell'applicazione eh, dell e eh, anche di eh, copiare il codice embed da utilizzare da mettere eh, quindi nella, mh, eh, sulla piattaforma davvero ora ho concluso e eh, vi eh, saluto